Bella a tutti ragazzi, siamo tornati su una nuova partita delle Bedwars, siamo con Danny Krez E con Danny Krez <ride> Allora, allora, allora Oggi, oggi, oggi, oggi, oggi stiamo benissimo oggi e Intanto iniziamo ad attaccare i blu ci sei? Eh, e buono casina si è fatto l'armatura con calma il blu è uno eh calogero 74 ciao grazie <ride> Fa una girata vai Green sali sali sali sali Tanto Vabbè allora non salire Dai, al cazzo, anche te, raga, laghi, laghi, schifoso, laghi, laghi, la merda. Allora, allora, allora, allora. Ah raga, ma quanto lagga. che Fra ho visto il volo che hai fatto, sì. Ma perché non prende la scala, Dio di Dio e Dio? Dio. No, due. Mi venti? <ride> raga, raga, ma dove andiamo a finire così però? Che palle! Allora passa. Dani non tornare indietro, è eh, proprio un TNT jump. Ok, non è andato bene, però ho rotto, eh, ho rotto il... Hai capito, dai. C'è uno, c'è quattro, c'è quattro, c'è quattro, c'è quattro, c'è quattro, c'è quattro, quattro. No, Riccardo, c'è un buco. <ride> Mi sono so scordato Non lembro di sta cosa Cala puttana Però lei gli hai fatto veramente male Sicuro Ma la prima che cazzo ti hai fatto Hai fatto una Eh un po' sì ma non tantissimo Però si sì, dai Riga guarda che zompa Secondo me non lo fa Invece l'hai fatto per dare hype l'ho detto che non, che non lo facevi. Diciamo. Come a noi, fra sempre. Ma perché non prendo la. Perché? È lì. Io cado lì. Esigo di prenderla la porca madonna di scala O no? Che solo il grigio Lasciate. Ah! Paura, eh! Dai, sali. Sali, piccola pupola! Geku degli Elite. Ma Che cazzo vuol dire Jeku? Cioè, pupola <ride> Tipo puttanella, tipo... No, la pupita! Io sono una pupola perché la piglia è un culo. Vi so. Io non prendo niente.